Dove si è? Dove si è? Dove si è visto? Dove si Non si vede dai, non Io vorrei Io vorrei Ti devi Davos, devi Davos, Oh, da, è troppo difficile. Ah. no, è devi è grazie passeggero. La costruzione è è 1.7. con la festa. E yeah, poi vedi che ti trauma, che ti perché ti è tutto fatto, è ridestato piccolo. de zozza cazzo Mi dalla cura del dolto vedo ve vedo che tu da un palo Welcome okay. and following me is a Black Shark 5 Pro and today uh before I get started I will lock the device just so you can see that I do have a pattern set on my device and I'll progress from the lock screen as though I don't Black Shark logo. After a couple seconds oh, you can let go of it. If you hold it for too long it turns off the device or reboots remote. So from here I put all data And so now we put it as movie. So, as you can see, the process is now finished, and you can set up your phone high. Okay. ce l'ho così ho fatto 8 8 8 9 9 9 va 9 ok 9 9 9 9 9 you want. Now I will mention one more thing Which two. Okay, Rav, yeah. Okay, Rav, yeah, do it. sono felice io vi dico se ho aiato la taffa ti ho volato la ti la mangiato il cazzo posso vedere? ah, cazzo, questo è... non è riuscito video cosa ho visto? ho visto cosa ho fallo, non mi Che popoda, che ti fai? O oh, i quattro zippo. zip. Ho zip. provato Ti credo che te lo fa cazzo. If you perform this kind of reset and the phone was logged into Google account, the device will become FRP locked. Now, to get rid of that, you basically need to provide either the previously used Pen Pattern password or the previously logged in Google account. Now assuming you're not helpful, don't forget to hit like, subscribe and thanks for watching. Come oh, adesso? Stai saputo, però te c'è. Ma tutti non la faccio dello scandinato. Non ho ha fatto nessuno, oh. papà oh. se oh. nel bagno. Cosa? Cosa perché? Sei tu credo. Good. Oh! Cosa tu sei? Cosa? Cosa? schermo eh vabbè è vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè è vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè vabbè che vabbè e sto vedendo che se sta caottoia. Eh, per Si sento pure la confusione. la cosa la non Вот, вроде, вроде. Только когда вот он, No, oh, questo è un cordone on road to me so... mi ha detto so, è... I just Okay, uh, what is the worst? Is... Wow, okay, I can't Look at this scene. Story. It's not... all okay. done. Sit. at this. You can't force the What's that supposed to be? so good. Ucciso! Sei poi io, trucco! Non sei vero che si è Che stato? Io ho Oh see okay. the Oh siete okay. grasso. Oh siete okay. grasso. Oh, okay. oh okay. Luiz... Guarda, puttana! Fatto, Grazie per essere Non come mm uh -huh. You call? This is for John, old man, not for you. Not enough to destroy our bond. We'll see about that. Hey, I can't move. In anger, you sought to hurt us. In Off, right? Sure. Watch this. The jacket? It's the middle of summer. The door. I didn't mean to snap at you. Mm -hmm. I think I offended it. No! Having difficulty, Having Spider Man? Spider Man? wardrobe malfunction, perhaps? It stinks. Oh, you don't need to wear a mask with us, Peach. We know all. They should... <laughs> Gone, but not forgotten. Sto proprio a te, che stai guardando questo video. Se arriviamo ai 50.000 iscritti entro metà aprile, farò il bel serial. Ma che sto capendo. Sono solo... due volte. Oh. No, no, no, aspetta, aspetta. Zitti, zitti, zitti, che non lo sento. Sta arrivando? Ma chi? Eh, ma scusa, ha arpeggiato. Eccolo, eccolo, Che te mettiti nell'armadio? Sono. Che ansia. Eh, perché sei stupido, No, mi sono cacato addosso. Con calma. Con calma. Dov'è? Dov'è già a Vai a letto. Vai a letto. Vai a letto. Vai Qual è la porta giusta adesso? Eh... Ma qui trova la chiave. Ma possiamo abbassarci con Shift. Ma si poteva fare no. anche prima. No. Ah. Aiuto, aiuto, Questo sto per camminando per dritto, la... non ci sono. Ho ah! preso una banana, ah ok. No ragazzi, ragazzi, ragazzi, c'è Jeff the Killer, c'è Jeff the Killer, c'è Jeff the Killer, c'è Jeff the killer, Venite, venite! Ma quello mo chi è? No ragazzi, ragazzi, non ho capito niente! Bro, nothing! Con il fuoco! Non sto capendo questa modalità! Ho capito che doveva essere un pezzo Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video sul mio canale, io sono Alexi e spero che state avendo o avete avuto una splendida giornata. Se no, in tal caso, buona giornata. Bene ragazzi, prima che continuiamo con il video, quindi con il gameplay e il gioco, vorrei solo chiedervi un piccolo. you mm -hmm. Ti devi avere faim. A che si se Vado a buttare questo Allora. Zorg. Ti dico per è stico di possibile Ecco bidello bello Ma va, di va a Eh, però basta. Ups, è passato. Ma <migliore> guarda, di cosa si va? Di C'est un pâtissant La queue le voit là C'est C'est à toi, je ne vais pas te dire Je suis me C'est à toi, c'est à C'est C'est à C'est à toi C'est à C'est C'est Devi well, dire У меня вот такой. Вот контрольный список. Этот проект лежит. Вот тут должен быть реально. Вот как Non è che devo andare in un'altra cosa? Che vedere. Passa Ecco, ecco. Ecco, non Ecco, ecco. Ecco, ecco. ma un però non è un squadro, c'è... Aprova prima, c'è, c'è, c'è... aspetta. giù al il pomeriggio, no? cosa Perché si aspetta No, io vado, a si è fatta stiluto, no? No, è un che fa ho eh, noi grazie, non mi piace. Ara, E è 17.000. Ma da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 dove le è... ecco. ah, ora, dici, più, che non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi non mi non mi No, penso che I no, non lo no so, non allora, lo so, no. no non lo E... non lo so, non la so, non lo so, non lo so, non lo so, non Tutto lo so, non Però so, non lo so, non lo so, No, te lo